Allora, proviamo a entrare nel vivo sul tema di cui ci trovavamo ieri per capire sulla base del tipo di misure che vogliamo prendere. Ricordiamoci che le misure non le facciamo perché ci piacciono, perché ci servono per costruire degli indicatori che abbiano senso. Quindi la eh, settimana prossima faremo l'azione di costruire gli indicatori. Gli indicatori li costruiamo sulla base di misure dirette o misure indirette, ma nel momento in cui prendo le misure dirette le combino in qualche modo. Per ottenere una misure indirette, innanzitutto, e eventualmente aggregando, per ottenere un indicatore aggregato, sto facendo delle operazioni matematiche, aritmetiche, no? su queste misure dirette. A seconda del tipo di misura che faccio, della natura della misura che faccio, alcune di queste operazioni aritmetiche sono permesse, altre non sono permesse. Alla fine sono tutti numeri, ma a seconda del significato di questi numeri, certe operazioni sono permesse oppure meno. E come facciamo a formalizzare questo? Beh, eh, Ricordiamoci che la misura ci serve per eh, valutare in campo numerico la valenza, la validità di una relazione che avviene in campo reale, nel campo del mondo reale. L'esempio che facevamo la volta scorsa è che se Tizio è più alto di Caio, allora la misura dell'altezza di Tizio dovrà corrispondere a un valore numerico che è maggiore dell'altezza di Caio, della misura dell'altezza di Caio. Quindi questo significa che noi stiamo usando dei numeri le cui relazioni tra questi numeri, a è maggiore di b, a è la somma di b più c, eh, a è il doppio di b e così via, ehm, hanno un significato o traslano un significato che esiste già nel mondo reale. Allora questo eh, significa che la, la tipologia no, di un dato che di misuro dipende da quali sono le trasformazioni matematiche che posso portare a queste misure senza perdere il significato originale. Ad esempio, se io, se io eh, avessi no, due scatole di gessetti e le mettessi una sull'altra, allora la misura dell'altezza sarebbe il doppio della misura dell'altezza di partenza. Eh, semplice da vedere, eh, quindi vuol dire che moltiplicare per due una misura di è possibile perché ha un prospettivo nel senso fisico. Moltiplicare per due un orario, cioè adesso sono le 17.45, fanno le 34, anzi 35 e 30 che non, ha, non vuol dire nulla, no? quindi non ha senso, pur essendo un numero, non ha senso raddoppiarlo. Okay? E quindi certe operazioni matematiche hanno senso su alcuni tipi di misure, altre non perché 17 sia un numero più sfortunato di eh, non so, 9 cm che è l'altezza di quella scatola, ma perché rappresenta un dato orario e non un'altezza in centimetri perché cosa c'è di differenza tra un orario e un'altezza in centimetri nella scatola di gessetti eh, cerchiamo di capirlo cerchiamo di capirlo perché a seconda della qualità dell'attributo che andiamo a misurare questo attributo viene misurato su scale diverse, scale che dall'alto verso il basso sono sempre più ricche cioè permettono sempre più eh, operazioni matematiche su di esse quindi su questi numeri fino a ad arrivare alle scale assolute che di fatto ci permettono, che la scala alla fine dei numeri interi, per cui si può fare esattamente ciò che voglio, perché si eh, tornano nell'insieme n, di numeri eh, interi, ehm, e quindi via via riesco a fare più operazioni man mano che scendo o salvo, passo o verso scale più ricche. Eh, ovviamente si perde in semplicità, cioè le scale eh, iniziali sono quelle che eh, di fatto sono più semplici da raccogliere ma anche più semplici da valutare. Um, Vediamo le tutte e cinque. Allora, la scala più semplice possiamo avere la scala di misura. Quindi, una scala di misura è una funzione che applicata a un attributo di un'entità reale mi restituisce un valore appartenente a un certo insieme. La scala nominale è quella più semplice. Che di fatto eh, raccoglie l'operazione o un modello l'operazione di classificazione per ogni elemento il suo attributo viene associato a una classe piuttosto che un'altra, piuttosto che un'altra ancora. Quindi ho una serie di classi distinte e l'attributo della mia entità, cioè ciò che sto misurando, cadrà in una di queste classi. L'esempio del maschio femmine che facevamo la volta scorsa, eh, l'esempio della città in cui sei nato, ciascuno di noi è nato in una città diversa allora è eh, uguale insomma però è un dato come si dice nominale è il nome che, che eh, rappresenta il valore di quella misura dopodiché eh, cosa posso fare su due nomi cioè se io sono nato in una città e tu sei nato in un'altra città cosa possiamo dire di queste due misure e eh, possiamo solamente dire se sei nato nella stessa città mia o in una città diversa quindi l'unica operazione che una scala nominale supporta è l'operazione di uguaglianza o diversità uguale o diverso la stessa o non la stessa non c'è un concetto di maggiore o minore sì, per carità, le città le possono ordinare in ordine alfabetico, ma per semplicità di visualizzazione ma non vuol dire che eh, Napoli è minore di Torino perché la n è minore della t sull'ordine alfabetico non ha senso Attenzione, anzi, facciamo attenzione a non supporre questo, a non leggere in un ordine puramente estetico, di presentazione, alfabetico, un ordine, diciamo così, numerico dei valori che non, non esiste, eh? non, ha, non ha senso, no? non c'è nozione di questo è maggiore di quell'altro, uomo o donna, quale è maggiore? Niente, cioè, sono due cose distinte. Quindi, eh, ad esempio... Se vogliamo, se abbiamo una persona no, di cui vogliamo misurare l'origine di questa persona a livello macroscopico, potremmo dire se una persona è italiana o europea o extraeuropea. Oppure la città di nascita, oppure la regione, solo questo è facile perché sono solamente tre voci. Quindi noi possiamo inventare una funzione di misura, un mapping, che data la persona, restituisca uno o due o tre, a seconda che la persona P sia italiana, europea o extraeuropea. Cosa è importante di questa funzione di mapping? Che questi valori 1, 2, 3 siano diversi tra di loro. È chiaro che se scelgo 1, 1, 1 non sono tanto intelligente perché poi confondo no, eh, con lo stesso valore due eh, attributi che erano in realtà distinti. Però se io avessi scelto un altro mapping, 101 .1, 5 sarebbe cambiato qualcosa? No dal punto di vista logico no, perché l'unica cosa che mi posso chiedere è se 5 è uguale a 101 no, è diverso l'importante è che siano diversi abbiamo detto. tutto il resto non ci interessa il fatto che siano dei numeri e i numeri possono essere confrontati e possono essere sommati me lo devo dimenticare Ma a me in questo momento i numeri o i valori rappresentano un insieme distinto di elementi l'unica cosa che mi interessa sapere è se Due persone, più 1 e più P2, cadono casualmente nella stessa classe e quindi hanno lo stesso valore, che sia 101 o che sia 2, a seconda della scala che ho scelto, non importa, hanno lo stesso valore o non hanno lo stesso valore. Posso scegliere arbitrariamente queste scale. L'unico requisito è che siano diverse. Addirittura potrei scegliere delle scale nominali non numeriche, anzi quasi quali sarebbe meglio perché così non mi viene la tentazione di fare operazioni strane con il numero ma poi in realtà sappiamo che i caratteri sono codificati come numeri del proprio calcolatore quindi è, un po', diciamo, è, una, è una maschera abbastanza debole questa però l'importante come dicevo, è che siano distinte e quindi che tipo di operazioni posso fare? statisticamente no? per avere un indicatore che dipende dai luoghi di nascita. immaginiamo che il nostro sito eh, il nostro manager ci dica senti ma cerchiamo di fare delle statistiche sulla provenienza dei nostri utenti e noi abbiamo la possibilità di misurare questo indicatore allora cosa ti posso dire? essenzialmente ti posso dire per ogni categoria quante persone ci sono cioè contarli quindi ogni elemento ogni persona P appartiene a una categoria io ti posso dire data una categoria quante persone gli appartengono contare contare è facile, si può sempre fare eh, ossia dare la frequenza, che sia questa una frequenza assoluta, cioè 2.000 persone o una frequenza relativa, cioè 2.000 persone italiane su 2.500 totali allora fa eh, 4 quinti, 0,8 è sempre una frequenza ho contato gli elementi di una classe posso contare gli elementi della seconda classe e contato gli elementi della terza classe e basta L'altra cosa che posso fare, avendo contato gli elementi della classe, posso dirti qual è la classe che contiene il maggior numero di elementi. Cioè nel mio sito ci sono più italiani, più europei o più estraeuropei. Questa, la classe che contiene il maggior numero di elementi, cioè la classe a cui corrisponde la frequenza massima, viene chiamata statisticamente la moda della distribuzione. Ah, è una cosa che è di moda, cioè lo fanno tutti, c'è la cosa che appartiene al maggior numero di persone. Quindi, io ti posso mettere non in ordine le persone, ma ti posso mettere in ordine le classi, dicendo questa è quella che corrisponde alla moda della distribuzione, cioè a, eh, alla quale appartengono il maggior numero di utenti, poi ci sarà la seconda classe, che è la seconda, e, e la terza, e così via. Quindi, tutto ciò che discende è semplicemente dall'operazione di contare gli elementi sapendo se appartiene o meno a una certa classe, l'unica operazione che si Quindi, io non posso fare la media, no? Come dicevamo prima. Eh, posso calcolare la frequenza di maschi e femmine le percentuali sono 40 e 60 ma non posso fare altre valutazioni tipo la media posso dire se ci sono più maschi o più femmine la moda e basta mm? le uniche cose che ha senso dire e ha senso anche poi presentare, elaborare aggiungiamo un gradino il secondo gradino della nostra scala di misura è la scala cosiddetta ordinale la scala ordinale è una scala nominale alle quali si aggiunga la, un ordinamento tra le categorie eh, una, il fatto che le varie classi le varie categorie C1, C2, C3, Cn eh, della nostra classificazione abbiano un ordine naturale un ordine cosiddetto totale, cioè se è sempre possibile dire chi viene prima e chi viene dopo tra una classe e l'altra classe. Che ne so? I mesi dell'anno, i giorni della settimana, uh, il livello di gradimento, poco, pochissimo, tantissimo, il numero di stellette della valutazione, no, che diamo di un prodotto su un sito di e-commerce sono tutte classi diverse, cioè io ho do due stellette o ne do quattro ciò che ti sto dicendo è che se ne ho dato quattro se ne ho dato quattro stellette significa che ho gradito di più quel prodotto rispetto a quell'altro a cui avevo dato solamente due stellette quindi 4 è meglio di 2. non sto dicendo che 4 è il doppio di 2. sto dando semplicemente un ordinamento sto, dicendo, sto mettendo in fila senza dire però quali siano le relazioni di distanza non, non sto neanche pensando al concetto di distanza tra eh, classi adiacenti quindi vuol dire che qualunque mapping che sia formato da un insieme di numeri crescenti anche se diversi tra di loro è un mapping valido, alternativo rappresenta esattamente la stessa informazione di qualunque altro mapping monofono cioè che abbia questo ordine quindi cosa vuol dire? Allora, prendiamo l'esempio delle domande del questionario, no? la scala del questionario con quattro risposte. Eh, una, faccio un questionario, faccio una domanda e ti dico quanto sei d'accordo con questa affermazione, totalmente in disaccordo, parzialmente in disaccordo, parzialmente d'accordo, completamente d'accordo. Poi questa cosa quando lo vado a letto io ovviamente lo salvo in database con dei valori 1, 2, 3, 4. Questo è ciò che fate, anzi l'avete già fatto, il questionario questionario fine corso. Eh, e ci mettete questi numerini dentro. Questi numerini sono ordinati, se io facessi 4, 3, 2, 1, sbaglierei perché l'attributo che sto misurando, il livello di accordo, cresce al passare dalla prima alla seconda alla terza classe, non decresce. Quindi devo scegliere dei numeri che crescano anch'essi. Se facessi eh, 2, 3, 4, 1, sarebbe sbagliato perché 2, 3, 4 sarebbero crescenti, ma l'1 no, mi sbaglierebbe l'ordine. Metterei quelli che sono d'accordo totalmente come se fossero meno d'accordo rispetto a quelli che non sono per nulla d'accordo. Scusate il giro di parole. Però un qualunque altro insieme di valori numerici che siano crescenti in realtà potrebbe essere utilizzato e non c'è motivo per preferire uno rispetto all'altro. Non è che è più vero usare un 2-3-4 rispetto a usare meno 2-1 meno 1, 1, 10. o 1-10 o 1-10-10. Perché l'unica informazione che ho è che complete agree è più agreement rispetto a mostri agree. Ma più agreement nel senso di 10 volte tanto o nel senso di 4 terzi volte tanto? E che ne so, non ha senso questa domanda. Quanto sei più d'accordo? Con Allora, se è così, cosa possiamo fare? Che operazioni possiamo fare su una scala di questo genere? Beh, innanzitutto, beh, ovviamente contare gli elementi lo potevo già fare su una scala nominale ovviamente lo posso fare anche su una scala ordinale che è questa azione. e quindi la frequenza degli elementi nelle categorie e eh, la moda le potrò ovviamente calcolare anche in questo caso ma in più posso fare un'operazione in più che è quella di mettere in ordine le classi mentre prima non aveva senso dire se Torino veniva prima di Napoli o viceversa Ogni ordinamento era arbitrario, invece qui abbiamo un ordinamento naturale delle classi. Quindi immaginiamo di avere 100 persone che hanno risposto al nostro questionario, potremmo dire, ok, 20 persone hanno detto mostri disagree, 1, 30 persone hanno detto, scusami, total disagree, 20 persone hanno detto, 30 persone hanno dato la risposta corrispondente alla classe 2 e così via. Allora, queste persone posso immaginarmele tutte qua in prima fila, ordinate che non ordino le singole persone però metto prima tutti coloro che hanno risposto 1 poi tutti coloro che hanno risposto 2 poi tutti coloro che hanno risposto 3 poi tutti coloro che hanno risposto 4 lo posso fare perché tra le classi c'è un ordine definito prima non lo potevo fare perché le classi avevano solamente una nozione di uguale o diverso qui ho la nozione di uguale o diverso quindi uguale per dire il gruppo di quelli che hanno trovato 1 lo posso dire perché ho la nozione di uguaglianza ma dire che questo gruppo viene prima dell'altro perché tra le classi c'è anche una relazione d'ordine definita, non solo di uguaglianza. Quindi posso dire se due elementi sono uguali, appartengono alla stessa classe, oppure appartengono alla classe precedente o successiva. Sto usando il maggiore o il minore, lo posso fare perché, perché tra le classi c'è una relazione d'ordine definita. Allora, se li ho messi in fila così, io potrei prendere questa fila e guardare al centro e gli chiedo, tu che sei in mezzo? cioè che hai 50 persone a tua destra e 50 persone a tua sinistra di che classe sei? cosa hai votato? hai votato 1, 2, 3, 4 è chiaro che se hai votato 1 <ride> devo preoccuparmi no? perché vuol dire che tutti questi almeno fino a metà hanno votato 1 e gli altri al massimo il resto della metà hanno votato 2, 3, 4 questo vorrà dire che l'1 è la categoria più frequente ovviamente, quindi sarà anche la moda ma in più è la mediana della distribuzione cioè l'elemento che divide a metà la distribuzione, di cui meno, eh, la metà degli elementi della distribuzione è minore o uguale a quell'elemento e metà è maggiore o uguale a quell'elemento io potrei avere eh, invece lui, lui di mezzo mi dice 3 allora vorrà dire che io avrò 1, 2, 3 il 3 non so dove comincia e poi sicuramente al cinquantesimo posto ci stanno già rispondendo 3, poi ci sarà forse 4, forse no, non lo so. La moda e la mediana non è detto che coincidano, eh? io potrei avere per assurdo 49 persone che dicono 1, 2 persone che dicono 2 e poi 25 che dicono 3 e 4. Okay. La mediana è 1 perché ce ne sono 49 su 100 scusate, la moda, la moda è 1 perché ci sono 49 su 100 la mediana è 2, perché cade proprio sugli unici 2 pirla che hanno detto 2. E le 3 e 4 non sono nella mediana, non sono nella mediana perché sono dal 52esimo in avanti, e non sono la moda perché la loro frequenza assoluta è solamente di 25, mentre quelli dell'1 hanno una frequenza assoluta di, di 49. Quindi sono due cose diverse. E' pur vero che se io ho in entrambe informazioni la mediana e la moda, posso dire, posso dire ehm, qualcosa in più sulla mediazione, cioè posso immaginarmi come è fatta la distribuzione. Allora, se la mediana e la moda sono uguali, va bene, se la mediana e la moda sono diversi vorrà dire che la distribuzione è molto asimmetrica, da un lato o dall'altro. Se no? cioè, la moda è maggiore della mediana. Eh, vorrà dire che la frequenza più alta non, è, non comprende il centro no? quindi vorrà dire che ci saranno delle, sulla destra delle eh, categorie molto sottopresentate su questo ragionamento della mediana posso andare avanti perché devo dividere la popolazione solamente in due sulla mia ipotetica popolazione di centro la divido in quattro il signor 25, il signor 50 e il signor 75 e allora ottengo il primo quartile il secondo quartile, c'è cioè la mediana, e il terzo quartile. I quartili 0 e 5 ovviamente sono sempre la, la classe minima e la classe massima. Oppure la divido in 10 e quindi ottengo i decidi. Primo decide, secondo decide, terzo E allora eh, no, no. chiaramente ho più numeri, che però mi permettono quasi di disegnare una sorta di histogramma, un no? di frequenze, che però non ha come ase X le frequenze, ma come ase X le persone. Um, i centili, lo divido in 100 dipende chiaramente da quanti punti intermedi prendo e da quanto voglio essere preciso nel comprendere questa distribuzione. non posso, non ha senso parlare di media invece la mediana la posso calcolare non ha ancora senso parlare di media perché la media tra due misure qual è? È quella terza misura che dista in egual modo dalle prime due. Ci sono poi il caso generale, che fa la somma di isole Ma tra due, devo avere un concetto di distanza. Ma noi non sappiamo se la misura 2 rispetto alla 1 ha la stessa distanza che la misura 2 rispetto alla 3. Perché sono valori arbitrari? Potrebbero essere 1 10 100.000. Abbiamo detto. Qui non possiamo dare questa informazione perché non è vero e qui non possiamo parlare di medie perché le medie presuppongono una nozione di distanza potremmo fare solo trovato l'altra cosa che possiamo dire è dare un'informazione di ranking, cioè mettere in ordine il primo della classe il secondo della classe il terzo della classe posso eh, dire che raggruppare, ordinare ma è l'operazione che avevo già fatto prima di metterli in fila ordinare gli elementi per valori crescenti della classe e quindi voglio avere il top 100 dei, dei, dei, dei, degli utenti più fedeli al mio sito lo posso dire perché li posso mettere in ordine, quindi posso vedere quali sono i 100 più fedeli poi non sarà mai esatto a meno che il centesimo cada esattamente nel confine tra una classe e l'altra quando andate a fare una gara di qualunque cosa ci c'è il primo posto che arriva il primo, il secondo o terzo ma c'è anche il primo pari merito, il secondo pari volendo. a seconda degli sport capitale. e questo è un reti tu ti dice che tu sei stato più bravo dell'altro ma non ti dice di quanto no? la distanza tra il primo e il secondo posto non è uguale a quello del secondo e il terzo semplicemente ci non arriva ecco tra l'altro Tanto per tornare la bomba, non solo nel caso dei questionari, ma anche nel caso dei voti, voti scolastici, compresi quelli universitari, è una scala di tutti. Tutto il sistema scolastico, in tutti i mondi, dà i voti su una scala ordinaria. Okay. Nessuno dice che chi ha preso 30 è i tre mezzi più bravo di chi ha preso 20. ve lo sentite dire a qualcuno è internato, no, Perché non vuol più niente. Quello che stiamo cercando di dire è che a meno di errori che ci sono sempre di valutazione, chi ha preso 30 era più bravo di chi ha preso 20. No, non è anche vero. Eh, L'elaborato, la valutazione del lavoro, del lavorato, dell'orale, eccetera, è risultata migliore rispetto all'altro. E probabilmente chi ha preso 25 era lì a metà. Eh, ha presentato un lavoro migliore di chi ha più 20, ha presentato un lavoro peggiore di chi ha più 30. Poi noi siamo un po' pignoli nell'assurdo, nel senso che andiamo sul voto, Su no? una scala da 18 a 30 che è difficilissimo da calcolare. Cioè la distanza la differenza è tra un 25 e un 26, qual è? Eh? Sì, viene fuori dai conticini, però a livello qualitativo non è che te lo può giustificato davvero, no? infatti in altri paesi danno le, i voti su scale molto più eh, grezze, no? A, B, C, D ad esempio no? non lo A vuol dire che tutto giusto, B è fatto qualche errore eh, D è appena appena sufficienza e insufficienza eh, sufficienza F, non è consegnato niente no, su 5 6 livelli poi ci il D più e cosette di questo genere però sono piccoli ritocchi rispetto a delle fasce non dei numeri mm? e questo è il tipo di misura che è la bontà diciamo la, la, la di un elaborato è una misura di tipo ordinale. E quindi la media degli esami non ha senso. Punto. Poi la facciamo sempre perché è comodo, perché è facile. Uno dovrebbe calcolare la mediana, dovrebbe calcolare i quartieri, eh, de, de, la distribuzione dei propri voti e cose di questo genere. Ma la media è l'unica cosa che non ha senso. Ne sapete qualcosa, se siete andati o andrete o conoscete qualcuno che è andato in Erasmus. Per cui ha preso dei voti con un sistema diverso e ha dovuto riportare quei voti nel sistema italiano non sono mai capitato e allora ci sono delle sorte di tabelline di conversione incasinatissime, perché non basta fare la proporzione se uno dà il voto in decimi l'altro dai trentesimi e moltiplico per tre no perché dipende da come vengono dati questi voti anche da che livello sono, non sono equidistanti A, B, C, D, E, F non sono equidistanti ma anche 30, 29, 28, 27 non sono equidistanti. Allora, per fare questo tipo di conversioni, qui esula da, da, questo ragionamento, vanno a vedere le, le distribuzioni le statistiche. Allora, se tu hai preso 28, in questa università, qual è la percentuale di studenti che prende 28? Sta facendo il rank. Qual è il percentile 28? Che percentile corrisponde? Corrisponde al percentile 94. Vuol dire che il 94% degli studenti prende minore o uguale a 28%, e il 6% prende il maggiore o uguale a 28. Ok, in un'università in cui trasferisco, mi trasferisco, il 94% a che voto corrisponde? E si fa praticamente così, su una scala che non è una scala lineare, non è una retta, non è neanche una curva ben disegnata, è una serie di gradini, sono classi diverse qualcuno ha i gradini più piccoli qualcuno ha i gradini più grandi ma questi gradini sono disuguali tra di loro sempre e quindi bisogna di caso in caso confrontare queste cose questo sarebbe il modo giusto di fare le cose poi per comodità uno fa la media siamo ingegneri, non ci discostiamo poi tanto no, rispetto alla valutazione della distribuzione statistica e ci accontentiamo così però l'importante è sapere che stiamo facendo un'approssimazione matematicamente non valida e allora cosa possiamo fare in più? Beh, possiamo aggiungere dei vincoli in più sul tipo di misura che prendiamo quindi avere delle scale più complicate da gestire che però abbiano qualche proprietà in più ad esempio noi possiamo chiedere che la funzione di mapping che usiamo nella misura non solo preservi l'ordine la differenza la sappiamo cioè la ordinale, preserva l'ordine a scala ordinale in più preserva le differenze. No, è quello che vogliamo fare per fare la media, no? io devo dire l'equidistante, la scala nominale non mi garantisce l'equidistanza dei gradini. Allora proviamo a richiedere l'equidistanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho due misure che differiscono, la misura da A da B differisce di 10 e da B a C differisce di 10 questa uguaglianza delle differenze è preservata in qualunque altra scala quindi se lo misurassi in un'altra scala magari la differenza tra E e B è 27,4 ma sono sicuro che anche la differenza tra B e C sarà 27,4 non sono tradotti 10 e 27,4 sono due scale diverse ma se due differenze sono uguali nella prima scala sono anche uguali nella seconda scala allora questo se uno lo impone e va a vedere dal punto di vista matematico cosa vuol dire? vuol dire che sono tutte scale che si possono trasformare una nell'altra attraverso una trasformazione lineare affine quindi dalla scala m dalla misura m posso passare alla misura m' moltiplicando per il coefficiente costante e sommando il coefficiente costante quindi sono tutte misure che sono equivalenti a meno di una trasformazione affine esempi? la temperatura la temperatura la posso misurare in Kelvin, la posso misurare in gradi centigradi, la posso misurare in gradi Fahrenheit. E come si passa da una scala all'altra con cose di questo genere? Allora, se io dico che oggi qua in questa sala ci sono 20 gradi centigradi, non sto dicendo che è il doppio rispetto a quanto c'erano 10 gradi. Cioè 20 gradi centigradi non è il doppio di 10 gradi. Non vuol dire niente il doppio, anche perché se la misurassi in Kelvin direi che 293 Kelvin, che sono 320 centigradi, non è il doppio di 283 Kelvin. Vedete che non c'è questa, eh, non si conserva una proporzionalità cambiando di scala. Ma la differenza tra 20-30 gradi e 30-40 e gradi, misurati in centigradi, è 10-10 misurata in Kelvin è sempre 10-10, sarà 273, 279, 283, 293 e E se la misura si farà, -right, non me fatelo mente, questa differenza non sarà più di 10, che è centigradi, né di 10 Kelvin, sarà di qualche cosa, mi sembra siano 4 noni quindi una cosa tipo eh, 4 e mezzo, no al contrario, eh, 9 quarti, 9 quarti. No, Vabbè, allora, non lo so c'è la Farmer ma questa differenza sarebbe uguale quindi una misura di temperatura è la misura che preserva le sottrazioni l'uguaglianza dei valori sottratti non preserva le proporzioni le moltiplicazioni o le divisioni un altro esempio di una scala che si comporta in questo modo è la scala di tempo Dicevo prima sono 18, ma prima dicevo 17, adesso sono 18. Ma 18 cosa? 18 ore fattore moltiplicativo rispetto alle ore 0 della giornata odierna. Quindi, io quando do una misura di tempo, la devo esprimere ovviamente in unità di misura, che è quella che mi dà il fattore moltiplicativo, ma poi c'è sempre un sottinteso degli istanti di tempo da quando ho cominciato a misurare il tempo 2018 2018 cosa? anni da dall'anno zero che è una convenzione che abbiamo scelto potremmo chiamarlo anno 18 da quando? dal 2000 nessuno ci può picchiare è una scelta diversa potremmo dire che non sono le 18 ma sono le 6 perché contiamo dalle 12 dal mezzogiorno anziché dalla mezzanotte Sono tutte scelte ugualmente arbitrarie. Anche qua possiamo dire che eh, un'ora di differenza tra le 9 e le 10 del mattino è sempre un'ora di differenza tra le 6 e le 7 di sera. La differenza è sempre un'ora. Però non possiamo dire che le 18 siano il triplo delle 6. Perché basta spostare l'orario e dire ma io le 18 non le chiamo 18 perché eh, contro il mezzogiorno e quindi sarebbero le 6 del pomeriggio e allora alle 6 del mattino sarebbero le meno 6. Se il contassi dal mezzogiorno, nel pomeriggio avrei le ore positive, nel mattino avrei le ore negative. Ma la differenza è sempre la stessa, il tempo scorre alla stessa velocità. Allora, questo tipo di scale, quindi tipicamente la scala temporale o la scala delle temperature, noi chiaramente nei sistemi gestionali usiamo molto di più le date che non le temperature. Sono sistemi di questo genere in cui c'è un punto di riferimento arbitrario, punto zero da cui cominciamo per convenzione a contare il tempo, che può cambiare, cioè noi contiamo, c'è un progetto che si svolge, allora tipicamente il tempo lo contiamo rispetto all'inizio del progetto, siamo nel mese 7, che è luglio, no, è il mese 7 dall'inizio del progetto invece parliamo con gli amici parliamo del settimo mese stiamo parlando di luglio perché lì il riferimento è il primo gennaio. sotto dal contesto. quindi è totalmente arbitraria la scelta del punto di partenza questo fa sì come dicevamo che era quello che volevamo ottenere è che le differenze siano matematicamente sensate i rapporti no allora cosa posso fare? posso su questo tipo di intervalli fare l'operazione principale che è quella di differenza e poi ovviamente anche di somma perché algebricamente è la stessa operazione soprattutto la differenza perché facendo la differenza l'anno di partenza l'ora di partenza si semplifica no? quando io faccio la differenza tra, due, tra le 18 meno le 17 o tra le 6 e le, le 5 fa sempre 1 perché? perché il punto dove l'ho messo a 0 si elide nella situazione e questo mi permette di dire anche che eh, posso calcolare una media adesso noi la media siamo abituati a calcolarla come somma diviso n, faccio la somma delle varie cose e poi divido per n. Però due orari, facciamo ad esempio dell'orario, non si possono sommare, cioè le 17 più 18, qual è la media tra 17 e 18? Eh, 17 e 30. Ma che senso ha fisicamente sommare 17 più 18? Nessuno. Ma noi lo facciamo perché? Ma perché in realtà stiamo cercando il punto x tale per cui x meno 17 è uguale a 18 meno x. E se voi svolgete l'equazione, viene da fare 18 più 17 diviso 2 misuro 2 perché la X compare quindi da lì che nasce la somma. Per fare allora, se noi vogliamo trovare la media, la media è quel valore X, ricordate la definizione, che rende nulla la somma delle differenze rispetto a tutti i valori camp dei campioni. Quindi, se io avessi 10 persone, misuro la temperatura, vediamo se hanno una febbre. Qual è la temperatura media di queste persone? La temperatura media di queste persone è quel valore x per cui eh, che sono 37 meno x più 38,5 meno x più 36,5 meno x più 36,8 meno x, eccetera, eccetera, uguale a 0. Allora, cosa facendo? facendo le sottrazioni tra le due misure, il valore della media presunto che sto calcolando e la misura del 3 quindi ogni volta che compare il valore numerico di una misura, questo valore viene immediatamente sottratto rispetto a un'altra misura. E allora qualunque sia il punto di riferimento questo scompare, semplifica sempre. Poi queste sottrazioni parziali le sommo per fare la media, per scrivere l'equazione che, che mi definisce qual è la media, ma a questo punto sto sommando cose che non dipendono già più dal punto di partenza. Poi ovviamente non mi ha la spiegazione ogni volta, so qual è la formuletta della media, no? Ma no. ha senso, sommo cose che non potrei sommare perché in realtà non le posso sommare in generale, posso solo sommare la formuletta della media perché in realtà arriva da una situazione. Ok? Quindi finalmente su misure di tipo intervallo, si chiama intervallo perché ha senso solamente valutare gli intervalli di tempo, e non il tempo assoluto, ad esempio, ehm, per la prima volta ha senso calcolare una media. E sullo stesso, eh, con lo stesso ragionamento ha senso anche calcolare la varianza. La varianza di una distribuzione è, ricordiamoci, cioè, la sommatoria della de la radice, della sommatoria de de dei quadrati di che cosa? La differenza tra i campioni e la media. Allora, di nuovo, lavorando sulle differenze ha senso numericamente. Poi noi la calcoliamo come la somma di quadrati meno il quadrato della, della, della, della, della media, ma quello è una semplificazione del capo. Ma nella vera definizione di varianza c'è una differenza tra la misura e la media che a sua volta è una misura di tipo di tipo intervallo. Quindi possono essere quella media, varianze tutte le ehm, proprietà, un, i momenti, diciamo così, statistici superiori, covarianze e così via perché tutti annullano da soli, così là, là, il punto di vista. E l'altra cosa che posso fare, qui la chiama divisione scalare, cioè moltiplicare o dividere per una costante. Cioè non posso moltiplicare o dividere i valori tra di loro, ma per una costante sì, cioè passo da, da ore a minuti, ad esempio, no? da minuti a secondi. Il cambio di unità di misura normale. Allora solamente se la, qui mi insisto sulla media perché è di solito è la misura statistica più semplice no, che ci viene in mente, però è, ha senso farla solamente se abbiamo una scala dell'intervallo. E facciamo ancora un gradino, la scala dei rapporti. Cos'è la scala dei rapporti? La scala dei rapporti è una scala nella quale richiediamo non solo che la differenza tra due misure si conservi scegliendo sistemi di riferimento diversi, sistemi di misurazione di diversi, ma anche il rapporto tra misure si conserva cioè abbia senso dire questa piramide di scatole, anzi, questa prisma di scatole è alto il doppio rispetto a questa scatola da sola che io lo misuro in centimetri, in millimetri, in pollici, in spanne e allora cosa vuol dire? vuol dire che le varie scale di misura ammissibili per poter conservare non solo le differenze ma anche i rapporti tra le varie misure devono essere tutte trasformabili l'una nell'altra attraverso una semplice trasformazione lineare in cui il coefficiente non c'è più allora cosa vuol dire in particolare? che comunque io decido di prendere la misura in qualunque scala lo zero è sempre 0. È 0 per tutti. Mentre nella temperatura lo 0 Kelvin è un tantino più freddino dello 0 Celsius. nella scala delle misure di lunghezza 0 mm e 0 km è sempre 0. Quindi ci accorgiamo di essere di fronte a una scala dei rapporti quando è inequivocabile, e fisicamente determinato il significato di zero. Cioè quando quella misura vale zero succede qualcosa di diverso, no? Cambia la natura del fenomeno. Mentre sulla scala degli intervalli dire zero, vabbè, a mezzanotte, l'ora zero. Cosa è cambiato? Non guardo intorno a niente. Tant'è che sono disposto di. 700-800 km a ovest o ovest non è a mezzanotte ma sono le 11 oppure l'una cioè, puramente una convenzione ma, mentre invece su molte, questa sono la maggior parte dei tipi di misura quant ehm, quante ore hai lavorato? 0. eh questo è un problema quanto hai lavorato? uno, uno cosa? un'ora? una settimana? un minuto? vabbè poi ci bisogna dare unità di misura per capire qual è il valore ma zero sempre zero allora nelle scale di questo genere nelle misure di questo genere finalmente possiamo anche eh, applicare operazioni tipo soprattutto divisione tra misure quindi dividere due misure tra di loro significa uno significa ad esempio dire se questo è il doppio dell'altro significa poter calcolare il tasso di crescita il tasso di riduzione se il 5% Quest'anno ho prodotto il 5% in più rispetto all'anno scorso. Come faccio a dire? Perché ho fatto il rapporto della produzione di quest'anno e le produzioni dell'anno scorso e mi è venuto 1,05. Quindi ho prodotto il 5% in più. Ma devo poterlo fare questo rapporto, okay? Tra due misure che ho preso in due momenti diversi. Quindi, l'analisi variazionale, no? cioè tutte le, le volte in cui vado a confrontare, soprattutto in termini relativi, i termini assoluti lo potevo già fare prima, con la misura di intervallo posso dire che ho prodotto 12 pezzi in più, però quel numero assoluto mi dice poco, ma dire che quei 12 pezzi costituiscono il 5% è un'informazione molto più importante, però ho dovuto fare una divisione tra due misure diverse, tra i 12 pezzi di differenza e il totale dei pezzi che prodotto mi consente di fare divisioni tra valori di natura diversa quindi tra output e input prodotti al giorno prodotti ogni ora lavorata, prodotti usciti, produttività quanti prodotti e prodotti per ogni ora di lavoro quanti prodotti per euro investito l'efficienza, la produttività, il costo a orario, no? il costo di stipendi diviso le ore lavorate. Se ci pensate moltissime delle misure che si usano nella gestione aziendale alla fine sono dei rapporti delle due quantità, tra un risultato e un investimento, tra ciò che ottengo e ciò che ci metto. Allora, affinché questa misura sia possibile definirla, il numeratore e il denominatore devono essere entrambi esprimibili sulla scala dei rapporti o sulla scala superiore, altrimenti questa divisione non posso farla. Quindi anche dire i questionari di quest'anno sono migliori del 10% rispetto ai questionari dell'anno scorso, lasciamo altro. Migliori di 3%, di 3 ogni anno, su una scala ordinaria non ha senso devo avere dei valori che siano esprimibili su una scala, e neanche su una scala di intervalli, devo avere dei valori che siano esprimibili su una scala di rapporti. Tra l'altro, la scala di rapporti è facile da ottenere, diciamo così, o per natura, nel senso che appunto le ore lavorate, i pezzi prodotti, gli euro investiti, hanno uno zero naturale, quindi sono già di per sé misure sulla scala di rapporti. Oppure è facilissimo convertire una misura sulla scala intervalli in una misura sulla scala di rapporto semplicemente facendo la differenza. Quindi dire ho, ho lavorato fino alle 7, non vuol dire nulla, ho lavorato dalle 5 alle 7, ho preso due misure sulla scala di intervalli, ho fatto la differenza, ciò che ho ottenuto è una misura che è indiretta in questo caso, che però giace sulla scala di rapporto. Perché c'è sulla scala dei rapporti? Perché dire che l'ho avuto 0 ha un significato indipendente dell'organismo subito. No? E quindi, ogni volta che ho dei valori sulla scala di intervalli, li posso trattare come valori sulla scala dei rapporti, purché faccio attenzione a aver sempre fatto la differenza tra di due valori diversi. Mm -hmm. Per cui, appunto, tra le misure di produttività che hanno il denominatore il tempo, al mese, al giorno, quanto fatto al giorno, quanto ha eh, reso alla settimana, al trimestre, al denominatore hanno non una data ma un intervallo di tempo e l'intervallo è la differenza tra due date e quindi nonostante si chiami intervallo di tempo non è nella scala degli intervalli ma nella scala dei rapporti perché non confonderci con la parola un intervallo di tempo è una differenza tra due date una data è una misura nella scala degli intervalli, degli intervalli. una differenza tra due date cioè un intervallo nel parlare comune è una misura indiretta sulla scala dei riporti perché facendo la differenza ho trovato lo zero ehm, vabbè, qui parla di tempo, anche qua l'età no? l'età si può misurare in anni o in mesi ma in realtà l'età zero anche lì è un punto ben definito non, non definibile arbitrariamente, non modificabile arbitrariamente e allora cosa posso fare finalmente su elementi che abbiano anche la possibilità di essere divisi tra di loro Beh, poi anche moltiplicati l'importante è che stiamo facendo i confronti e la divisione Vabbè, posso fare tutto ciò che potevo fare prima ma posso fare ad esempio la media geometrica no? la media geometrica di 5 elementi è la radice quinta del prodotto dei 5 elementi stessi Dici, ma qui ho moltiplicati cosa vuol dire moltiplicati è lo stesso discorso che facevo sulla media aritmetica in cui trovavo l'x che rendesse 0 la, la, la, la somma delle differenze qui trovo l'x che rende uguale a 1 il prodotto delle, dei rapporti no? tra x e la misura alla fine è una media geometrica su scala logaritmica cioè poter fare le moltiplicazioni significa che posso anche lavorare su scala logaritmica qua. trasformo le moltiplicazioni in somma quindi posso definire tutte le medie geometriche anche quelle di ordine superiore eccetera posso fare essenzialmente ciò che voglio questi sono numeri veri ma no, sono numeri di tratto come numeri reali quindi tutta la statistica che si applica ai numeri la posso applicare alle misure di rapporto però devo essere sicuro di essere in questo caso il problema è nostro è che invece impariamo dalla media e la applichiamo ovunque poi c'è ancora una scala ulteriore che è ancora più particolare che ha tutte le proprietà della scala dei rapporti, quindi ci posso fare ciò che voglio, già potevo far tutto, sulla scala dei rapporti, quindi la scala solo posso, continuo a far tutto, cioè non faccio nulla di più in realtà. Ma ho una semplificazione ulteriore, cioè che non ho più un'unità di misura. Se io conto il numero di persone presenti in un certo luogo, è. è il, è un conteggio, è un numero, un numero puro, non è un'unità di misura, non posso scegliere, mentre la lunghezza la posso misurare in metri o centimetri e decido io, per carità c'è solo un fattore moltiplicativo, chi se frega, non ci complica la vita, ma se io conto degli oggetti, il numero di prodotti, è quello un numero. Il fatturato no, lo esprimo, potrei esprimere in euro, in dollari, ma il numero di prodotti è un numero. Per questo si chiama assoluto, cioè svincolato dall'unità di misura. E in questo caso non c'è una regola come questa che mi dice che per passare da una scala all'altra basta moltiplicare per un coefficiente. E qui ti dice no, c'è solo una possibile scala. Cioè, contarli. Dalla, dalla preistoria fino ad oggi, se sono tre, sono tre, sono sempre tre. Non le puoi contare in modo diverso. Quindi tutte le operazioni continuano ad essere significative ma non ho più problemi di, di definire la scala o di essere sicuro che la scala sia la stessa. Quindi man mano che siamo andati avanti, cosa è successo? Che le trasformazioni possibili, permesse, sono diminuite. Cioè qua potevo rimpiazzare nella scala nominale questi valori con qualunque altro set di valori possibile. A piacere. Purché fossero diversi, okay. nella scala ordinale potevo rimpiazzare questi valori con altri valori, purché fossero diversi e nello stesso ordine, quindi c'è tutto, tutto un vincolo. E poi, nella scala degli intervalli, posso rimpiazzare questi valori con valori diversi, purché fossero ottenibili da quelli precedenti attraverso una trasformazione affine, che ha due gradi di libertà, A e B. Quindi tolgo via via libertà nel. O arbitrarietà se vogliamo, nel modo in cui definisco la misura. Nella scala dei rapporti posso cambiare la scala, ma solo più in un grado di libertà. Il fattore di scala, o l'unità di misura che si voglia. E sulla scala assoluta, invece, non ho scelta, una cosa si può misurare. Quell'oggetto, se è una misura sulla scala assoluta, si può misurare in un modo solo. E il risultato è tipicamente è un numero intero, non un numero reale. Conto gli oggetti. Quindi vedete che, man mano che andiamo avanti, ho ridotto via via l'arbitrarietà, la, la possibilità di usare modi diversi di misurare una cosa. Nello stesso tempo, nel far questo, ad ogni gradino, ho guadagnato la possibilità di fare delle operazioni, innanzitutto aritmetiche, sui valori misurati, e quindi conseguenze statistiche. Di conseguenza, la possibilità di misurare queste statistiche, a seconda del tipo di scala. E qui ci sono vabbè, una tabellina riassuntiva che ci dice per queste 5 scale quali sono le trasformazioni possibili: dal più arbitrario alla più vincolante. L'ultima, non l'avevamo espresso nella slide, in c'è scritto che le varie metodi di misura devono essere uguali, e eh, ci sono alcuni esempi. Eh, Quelli che sono le, i tipi di quantità che tipicamente si misurano con le scale di, questo, di queste varie tipologie e questo è il del tipo di operazioni che possiamo fare sulle varie scale. Quindi, la moda ricordiamocelo: la moda è qual è la classe a cui appartiene il maggior numero di elementi. È facile da definire nella scala nominali ordinali perché sono tutto sommato scale discrete o delle classi distinte tra di loro, quindi conto quanti elementi ci sono nelle classi. E qual è la classe in cui cadono gli elementi? La moda è un po' più difficile da definire nella scala degli nell intervalli, nella scala dei rapporti perché tipicamente queste scale corrispondono a delle misure che sono dei numeri reali. No? quindi 3,75. Allora, quando io le dei numeri reali, eh, quante misure mi hanno dato esattamente 3,75? Eh, magari solo una. Perché l'altra mi ha dato 3,76 o 3,74. Allora diventa perde significato la moda, in questo caso. In realtà possiamo recuperare il significato della moda facendo un'operazione di binning, cioè definire degli intervalli all'interno dei quali considerare simili le varie misure quindi quando io dico qual è la moda dell'età di una certa popolazione non mi sto chiedendo qual è l'età in anni in cui c'è la maggior parte delle persone ma parlo magari di intervalli di 5 anni quindi la popolazione il maggior numero la moda, la moda della popolazione, quindi la fascia di età con il maggior numero di persone è la fascia dai 55-60, non so in mente, non so quale sia il dato perché se andasse a perdere il singolo anno perde il significato già, adesso in questo caso un anno è ancora lungo quindi potrebbe aver senso, però se il campione si riduce eh, perde il significato. Allora, in questo caso, eh, nelle scale degli nell intervalli dei rapporti, se uno vuole ottenere la moda, di solito non ottiene la moda della singola misura ma la moda di una classe. Di valori adiacenti della misura. Tanto posso definire una classe di valori adiacenti perché ho la nozione di maggiore e minore e di distanza, quindi valori che sono all'interno di un certo intervallo, posso fare differenze tra i valori e quindi posso recuperare, se mi serve la moda, devo ricordarmi di definire qual è l'ampiezza dell'intervallo a cui calcolo la classe, e idem per la solita. La mediana è la misura più tranquilla, a parte il fatto che non si può applicare a una serie nominale di valori, perché non hanno un ordine naturale, ma in tutti gli altri casi, poiché l'unico requisito è di metterli in ordine, da più grande al più piccolo, da più piccolo al più grande, che siano in classi ordinate, che siano valori numerici reali, che possono posso ordinare per tutto il loro valore, è, è sempre possibile trovare più metodologie. la classe a cui appartiene all'elemento di mezzo. Quindi queste le statistiche rispettive, tipo mediana, quartile, eccetera, sono le più semplici. Sono quelle che hanno meno complicazioni, cioè, diciamo così, di calcolo per qualunque tipo di scala. Funzionano sempre nello stesso modo. No? Vuol anche dire che si può barare un po' meno, forse, allora magari si usano di meno ecco, quando uno deve prendere dei risultati. Mentre qui a seconda di come scelgo il binding posso far vedere una cosa più che un'altra, no? posso spostare il risultato. Eh, okay. um, Mediana e moda hanno un'altra caratteristica utile che il valore corrisponde a una delle misure reali. Cioè, quando dico la mediana è la classe, il voto, la, la misura di, di, di, del tizio numero 50 quindi è una delle misure vere quando calcolo la media invece potrebbe non corrispondere a nessuna misura vera cioè la media di una distribuzione è 7.41 ma non c'è nessuno che ha 7.41 come valore è venuto dai conti ma non corrisponde a nessun valore particolare, per cui se mi serve poi un elemento rappresentativo dell'insieme, non lo trovo. Chi è che ha la propria media esattamente uguale alla media di tutta la classe? Nessuno. Ma qual è l'esame qual nel quale è preso un voto esattamente identico alla tua media? Nessuno, perché i voti sono interi e la media viene sempre presa. Quindi, questo può, può essere un problema o no secondo i casi se ci servono o no così. per indagini successive un elemento rappresentativo che corrisponda al valore medio invece la, la moda la mediana è, una, è, una valore, è un valore misurato quindi è uno dei valori possibili e poi la media vabbè, che tutti conosciamo però ricordiamoci di queste due belle cro croci rosse che ci dicono non la puoi usare ma allora cosa uso? poi la domanda che facciamo è questa, noi martedì vogliamo progettare l'indicatore indicatori mi dici, beh, però meglio non lo puoi usare, però non è che posso usare tutto, allora non misuro, no, misuro, ma devo esprimere la misura, qui non mi sta dicendo che non puoi misurare, mi sta dicendo che ciò che hai misurato non lo puoi raccontare, non lo puoi riassumere, non lo puoi aggregare, non puoi fornire dei dati aggregati che non siano matematicamente solidi, statisticamente sensati. Prendiamo l'esempio dei questionari, no? Il questionario di cosa, del, del corso, oppure del, del gradimento, 1, 2, 3, 4. Cosa posso darti? La mediana. Perché nella misura ordinale si può dire la mediana. Parla la mediana. Mi parla la mediana. Cioè se a me dicono su una scala 1, 2, 3, 4, i tuoi studenti ti hanno valutato con un voto mediano pari a... Uno non sarà, spero. Quattro non credo. O due o tre. Va bene. Non è che mi dia tutta questa grande informazione. no? Arrivassi a uno mi darebbe un'informazione molto più importante. Preoccupante ma importante. Ma altri valori in realtà. Va bene. Quest'anno avrò, sono cioè vista tre come mediano l'anno prossimo cosa avrò? 3 quindi? non ha capito niente? cioè gli studenti dell'anno prossimo sono più o meno contenti di quelli di quest'anno? ho fatto più o meno bene il mio lavoro? E che ne so? la mediana non parla tanto e poi capisci che il signor 50 è scritto lì lì e poi a, a fianco può avere il signor 49 che vale, vale due, ha votato 2 lui ha votato 3 quindi per uno scatto di una persona, passo da 2 a 3. Quindi mi sembra che ci sia una differenza enorme nel risultato quando in realtà è una differenza minima nella statistica vera, nei dati veri. Allora, per sapere davvero cosa vorrei... Devo guardare le frequenze. Allora, mi devo far vedere la colonnina di quanti hanno detto 1, quanti hanno detto 2, quanti hanno detto 3 quanti hanno detto 4 allora le confronto tra loro perché non lo viene. però è un confronto qualitativo devo guardare devo guardare le frequenze questo è l'unico vero dato ma se lo voglio riassumere la mediana mi dice poco allora cosa potrei fare? potrei lavorare sulle frequenze ad esempio una misura di gradimento non è la media dei voli del cioè 1, 2, 3, 4 ma è ad esempio la percentuale lavoro sul ranking la percentuale di persone che hanno dato 3 o 4 ad esempio se la mia mediana è 3 vuol dire che la percentuale di persone che hanno dato 3 o 4 è maggiore o uguale al 50% la mediana era 3, vuol dire che il signor 50 ha dato 3, da lì in poi ha dato 3 o 4 però se il 49 l'ha dato 2 percentuale di persone che è andata 3 o 4 è circa 50%. se invece è andato più di 3 fino lì allora la percentuale di persone che è andata 3 o 4 sarà il 60% non ho fatto nessuna media ho semplicemente lavorato sulla frequenza ho sommato le frequenze relative della classe 3 e della classe 4 a questo punto mi dà un dato molto più interessante parla molto di più quel dato è confrontabile di anno in anno ho diviso le classi in 1-2 da una parte, 3-4 dall'altra e mi sono chiesto qual è la frequenza relativa tra queste due classi, che, va, che è molto più come dire, variabile, no? eh, posso seguire le variazioni più facilmente rispetto a un dato più rigido come quello di una mediana, e però un numero solo lo stesso. Quindi, di fronte a delle misure che sono difficili da esprimere, non facciamo l'errore di dire, ma sì, però per vedere la differenza tra 3 e 3, che di due anni diverse, se fosse la mediana, uso la media, che, no, non diamo la media, è vero che anche la media varia, ma varia vale in un modo che non ha senso. Ehm, mi, mi invento un'altra misura derivata, che invece varia in modo fine, ma che però si abbia senso calcolare tipo la percentuale di soddisfazione percentuale di utenti soddisfatti, dove definisco soddisfatti quelli che hanno votato 3 o 4. E insoddisfatti quelli che ho votato 1 o 2. Quindi definisco un indicatore che ha senso ma se è definire e che mi dà la precisione che mi serve, l'interpretabilità che mi serve, perché il problema è che poi quel numero lì, cioè, se va a fare sempre 3 mi non mi serve a niente. Io sto facendo tutto questo casino di misurazione e poi ho un numero che non mi dice niente che non mi aiuta a gestire il processo, a capire se il processo sta andando bene o male, dove sta andando bene e dove sta andando male. Quindi non è banale, dicendo questa tabellina qua, allora uso la mediana, allora uso la moda, perché se ha senso, bene. Se non ha senso, eh, ad esempio il discorso, il discorso di genere, no? che adesso si fa tanto, il fatto che le donne siano sotto rappresentate in molti tipi di di lavori, di popolazioni, anche a Politecnico allora lì è facile, la frequenza relativa di una scala nominale è sufficiente qual è la percentuale di persone quindi la misura anche brutale come una frequenza eh, va, va benissimo in altri tipi di casi invece una misura come la mediana non, non mi dà abbastanza informazione, quindi dipende dal contesto in cui lavoro con la misura. Eh? non sto parlando male della moda della mediana dipende da cosa c'è un esempio vedrete che quando pubblico i voti dell'esame di solito per, da quando non ci sono più i fogli di carta appesi con i voti di tutti in cui andavo, tu non avevi la vita ah tu sai che hai preso tutti più di me, queste belle cose adesso è tutto riservato non avete solamente il proprio voto però mi sembra importante che quando ti do un voto tu capisca come è andato il compito nel suo complesso allora se ti dicessi tu hai preso 28 ma la media dei voti è stata 24 non ti dice niente parte che è sbagliata dalla media, l'abbiamo appena visto, ma che sono ti dà. Allora, quello che metto nel, per dire, nella mail in cui vi comunico i conosciuti voti, è, sono la percentuale di persone che hanno sufficienti, insufficienti, maggiori di 24, maggiori di 30, o uguali di 30, no? o 28, non ricordo perché so io operatori. Però vi do delle frequenze relative di intervalli che corrispondono a sufficiente, buono, a molto buono. E così vedi sulla barra del tuo voto voto, dici, ah beh, io però in realtà sono... Costa una fascia più grande, una fase più piccola, 3 migliori, eccetera. Cioè. E ti dà un'idea descrittiva semplice, con 3-4 numeri, non è che posso darti una tabella con 12.000 descrittori statistici, ti perdi lo stesso. C'è un, un trade-off da fare tra la quantità di informazione che ti do, di informazione, e la quantità di numeri che ti do. Perché a volte, se ti do un numero solo, c'è poca informazione, se ti do 100 numeri, ce n'è ancora meno di informazione perché si annega. bisogna trovare la giusta quantità di numeri per darti. Per fare in modo che strumentalmente ti costruisca questa, una comprensione dell'istituzione statistica del fenomeno e poi capisci a questo punto quel dato che hai eh, dove si cava, essenzialmente, come si interpreta. Um, e quindi sulla base di queste metriche noi ci costruiremo gli indicatori. Indicatori che. Osservando un processo eh, ci daranno un valore numerico che ci permette di stabilire se un determinato fenomeno che ho osservato eh, va bene, cioè in linea con gli obiettivi che mi hanno dato, sta migliorando, sta peggiorando, eccetera. Eh, bisogna fare attenzione anche qua, nel momento in cui passo dal numero alla sua interpretazione, quindi a dire qualche cosa a proposito di questo numero, che ciò che sto dicendo abbia senso e cosa vuol dire che abbia senso, che sia ben impuri, sensato? vuol dire che ciò che dico sarebbe identico anche se avessi usato un'altra scala di misura tra quelle ovviamente lecite quindi se i voti li avessi misurati anziché in trentesimi, in una scala BCDE. Potrei dire che la media dei suoi esami è maggiore della media dei suoi? No, perché magari cambiando scala e facendo la media, che è una cosa che non devo fare, ma se la facessi, mi insistessi a farla, magari viene fuori che le medie sono invertite, sono scambiate di posto. Proprio perché è una che non posso fare, quindi il risultato non mi posso attendere che venga giù che sia invariante. Se la misura, anziché 1, 2, 3, 4, la facessi 1, 10, 100, 1000 la media sarà invariabilmente 500, 600, 800 la mediana invece no, è sempre la stessa no. quindi devo fare attenzione a ciò che dico eh, che diciamo, rispetti le solite regole con cui abbiamo preso i numeri e le misure no. ad esempio qui ci sono alcune affermazioni che uno può aver fatto su un processo di misura degli errori scontrati nel processo di sviluppo software, sempre, e ci chiediamo, eh, hanno senso queste affermazioni? Il numero di errori scoperti durante il test di integrazione era almeno 100. Cioè stiamo dicendo... che una misura, il numero di errori, è maggiore di un'altra misura, 100 allora il numero di errori è una misura di tipo, nelle nostre scale, assoluta ho contato quanti errori ho trovato, quindi è perfettamente lecito dire che il costo di correggere ciascun errore è almeno 100 eh, questo è un po' molto più ambiguo se lo trovassi scritto da qualche parte. Perché il costo espresso come? A parte che 100 non è in misura, quindi ci inganniamo. Ma sono 100 euro, 100 ore. E poi ciascun errore. Ma saranno ben diversi questi errori tra di loro. No? Quindi questa è una misura malposta. cioè non, non so cosa voglia dire oh, eh, un errore semantico richiede almeno il doppio del tempo rispetto a un errore sintattico allora questo dal nostro punto di ha senso dal nostro punto di vista cosa di vuol dire? vuol dire che innanzitutto abbiamo fatto una misura nominale degli errori cioè, non ho solo contato gli errori, ma ho detto questi sono errori sintatici e questi sono errori semantici. prima misura di base poi, secondo, ho fatto una misura di, di durata una durata del tempo necessario a correggere gli errori di una classe e la durata del tempo necessario a correggere gli errori della seconda classe questa misura di durata è una misura nella scala dei rapporti, la durata dall'inizio alla fine, la differenza tra due tempi. Quindi, parlare di una durata doppia si può fare perché misure espresse nella scala dei rapporti possono essere divise tra cioè di loro, confrontate attraverso una divisione, quindi posso parlare del doppio della metà. Quindi questa è una misura indiretta che si basa appunto su una misura di frequenza su una scala nominale, si può fare, e una misura di confronto tra due durate su una scala dei rapporti. Dobbiamo in qualche modo vederci in testa la formuletta che usiamo e capire i vari pezzettini di che, di che colore sono rispetto a questi cinque colori, queste cinque scale su cui abbiamo cominciato a, a, a vedere in un errore semantico è il doppio più complesso di un errore sintattico. Allora questo invece è problematico perché non so come definire, non ho una definizione operativa di complessità. Ma qui eh, ho un'approssimazione, una misura di vediamo quanto tempo ci metto a sistemare questo errore. Ma la complessità non so come, forse potremmo discutere su come definirla la complessità, ma come misurarla ci sfugge, o però ci sono molti modi diversi. Ma... Mentre il tempo invece è facile da definire: quindi il problema è anche lì andare a, a, a capire se dalle affermazioni che io faccio si può dedurre un metodo di misura che sia applicabile ed economico. Se per dire se una cosa è complessa, anche la complessità poi, se mai la dovessi misurare, se mai un modo per misurarlo, e quindi devo, insomma, come faccio a capire la complessità di un errore? E prendiamo 4-5 esperti, gli facciamo guardare questo errore e gli facciamo dare un giudizio sulla complessità di questo errore. Eh, Proviamo che mi viene mente, no? Ma a questo punto allora sarebbe un giudizio su una scala ordinale, non un numero. No, scala, non riesco a vederlo sulla scala dei rapporti. Allora, se questo è il giudizio, dato da esperti sulla complessità di un errore, di un, di, un, di un problema, è un giudizio che è espresso su una scala, come sempre con tutti i giudizi, giudizi, valutazione, opinioni, impressioni, eccetera, su tutte le scale nominali, allora parlare del doppio non ha senso. sulla scala nominale non posso dire che è un valore doppio. Di dire che è maggiore o minore ma non il doppio una volta e mezzo otto volte tanto eh, bisogna purtroppo fare attenzione perché se andiamo a vedere qualunque articolo leggiamo dove apportano dei dati e delle statistiche molto spesso sono riportati in modo eh, qui ci sono altri esempi Fred è il doppio più alto di Jane, non c'è problema, l'altezza è la misura sulla scala dei rapporti. La temperatura a Tokyo oggi è il doppio di quella di Londra. Non ha senso, perché la temperatura è sulla scala dei intervalli, quindi non posso parlare del doppio. Mentre invece ha senso la terza, in cui dice la differenza di temperatura tra Londra e Tokyo oggi è il doppio di quella di Ieri allora sto confrontando due differenze di temperature e questo lo posso fare perché sono passato dalla scala degli intervalli alla scala dei rapporti. Quindi ho guadagnato il diritto di fare le divisioni. E ovviamente sarebbe anche vero, sarebbe anche preferibile che le misure prese fossero misure oggettive, no? l'avevo detto un'altra volta le misure oggettive c'è cioè misure che non dipendono perlomeno non dipendono da chi compie la misura perlomeno poi una misura totalmente oggettiva forse non si può ottenere pensiamo appunto alle interviste ai all all questionari che dicevamo prima dove sono delle persone che scrivono dei giudizi c'è cioè la persona che è un po' più stretta di manica quindi lui il massimo non lo darà mai e c'è la persona invece che è più entusiasta, allora tende a dare i voti. Allora a quel punto la, la misura è influenzata dalle persone che la esprimono è inevitabile. Possiamo compensare questo semplicemente cercando di prendere una cortea più ampia, oppure, se questa persona in un questionario ha avuto tutti massimo, massimi, ha tutto o è veramente felicissimo, oppure diciamo così, quel valore lì è va un minimo ridimensionato. No? L'oggettività a cui dobbiamo puntare come minimo è l'oggettività di chi raccoglie il dato. No? Per cui ad esempio io devo raccogliere i dati in modo da essere sicuro di non influenzare io la raccolta del dato. E questo è il motivo per cui quest'anno di fine corso ve lo fate online in forma anonima. Non vi chiedo io uno a uno di dirmi no? come ho fatto il mio lavoro perché altrimenti questo influenzerebbe un pochino, no? Il tipo di misura. Ehm, quindi in qualche modo dobbiamo sempre fare attenzione anche dei dati che contengono una componente progettiva, diciamo non del misuratore, ma del misurato, di trattarli con un minimo di attenzione. Non sono dati come dire un numero di pezzi prodotti, quello è un numero, fine è oggettivo per sua natura quando però c'è una componente cioè così personale mi, de mi devo fidare meno di quel dato nel senso che non devo prendere de delle decisioni forti sulla base di piccole variazioni di quel dato lì. perché so che è affetto da un errore sarebbe un errore di misura alla fine no? un errore di misura dovuto alla soggettività dell della, della misurazione stessa e al letto di tutto questo quindi è un numero di cui cerco di fidarmi, so quanto mi posso fidare, so che operazioni ne posso fare e mi chiedo, questo numero è buono? Devo essere soddisfatto? Eh, però un valore, dire... che ne so, prima parlavamo del bilancio di genere, no? Uh, il numero di studenti, donna al Politecnico è, non so quanto sia, sui gestioni mi pare che sia il 40%, forse un po' meno. È tanto o poco? C'è l'interpretazione, interpretazione, cioè quel valore lì, per noi, è soddisfacente o no? Che interpretazione diamo di quel numero? Il numero l'abbiamo raccolto, va bene. Ma che informazione mi dà avere quel numero? vabbè, so che se adesso è 40, la scorsa era 38 è aumentato, va bene, ma poi il singolo numero, il, su, il singolo numero è qualcosa che mi deve preoccupare, devo fare delle azioni correttive, sono contento, allora devo confrontarlo, interpretare un dato significa alla fine, per noi poveretti, esseri umani, confrontarlo con altri dati e dire, scusate so, qua, è meglio o peggio di? è meglio o peggio dell'obiettivo che mi ero posto? Quindi l'interpretazione di un dato è, si può fare ad esempio confrontandolo con l'obiettivo. Voglio arrivare entro il 2018 a fatturare 6 miliardi e eh, vediamo se fattura 6 miliardi. Avevo un obiettivo o una misura, li mi confrontiamo. Ovviamente questa interpretazione è tanto più buona quanto ben definito fosse l'obiettivo. Ma a volte l'obiettivo non ce l'ho. Posso dire sì, sul bilancio di genere l'obiettivo è il 50% magari obiettivo che non è facilmente raggiungibile. No. Cioè abbiamo tutta i corsi di laurea che sono 2%. Diciamo. E allora magari vai a confrontarti, facendo di benchmark, con gli altri. Cioè questa misura in un altro contesto quanto vale? Non so, la popolazione del Politecnico rispetto a quella delle scuole superiori rispetto a quella del Palazzo Nuovo, rispetto a quella di, eh, del Piemonte, rispetto ai nati nel 2000 e quanti, no, che tratti, nel 90 qualcosa. E allora vai a confrontare una misura rispetto a una misura simile in un contesto diverso. Il fatturato mio è quello dei miei concorrenti. La qualità dei miei prodotti è rispetto a quella dei miei concorrenti. Reparto 1 rispetto al reparto 2. Quindi mi costruisco una serie di realtà che siano più o meno attinenti alla mia, e confronto la mia misura con la stessa misura fatta con quella realtà diversa. Non mi dà un'informazione assoluta, mi dà un'informazione relativa rispetto a contesti simili. Chiaro che va interpretata, eh? tutte cose che poi richiedono un cervello che ne le vada a leggere e dica: allora significa questo? Oppure un modo di fare benchmark è confrontarmi con me stesso nel passato, cioè l'anno scorso com'ero. La stessa misura non sempre si può fare, si può fare ovviamente su fenomeni che, che durano nel tempo, sui quali abbiamo eh, un'osservazione e nel frattempo non sono cambiate le regole e i contesti, perché sennò no, tanto vale confrontare. No? Però è un, un altro tipo di confronto. Mancanza di nulla, vado a vedere come evolve quell'indicatore se sta evolvendo verso l'alto o verso il basso sono dei valori assoluti di riferimento, dei valori di insieme di riferimento, eh, oppure eh, rispetto alla norma della popolazione c'è cioè, quello che dicevo, il, la, ok, il numero di donne sul, sulla popolazione italiana quant'è? Allora a questo punto, però eh, è proprio l'ultima, vuol dire l'ultima spiaggia quando non ho un dato più significativo eh, rispetto a cui quindi quando parliamo, e poi vi lascio, di, di interpretare una misura, significa avere un valore di confronto atteso, che mi attendo che questa, a cui questa misura dovrebbe tendere. E questo valore di confronto lo ottengo in vari modi diversi e quindi anche lì quando definisco la misura devo definirti come ho ottenuto questo valore di confronto. Perché altrimenti sto sbattendo dei numeri su una videata che non significano nulla. Quel numerino lì io lo voglio colorare di verde o di rosso, a seconda che sia migliore o peggiore o quanto sia distante rispetto all'obiettivo o rispetto al benchmark certo di riferimento. perché solo dare un numero così. Non. La macchina, il sistema informativo può già aiutarmi a interpretarlo se io gli ho spiegato qual è il mio riferimento. Altrimenti mi riporta il dato e non mi serve a veramente. Quindi cercheremo martedì di mettere insieme questi ragionamenti nel definire un metodo proprio per definire questi indicatori che potremo applicare ai processi del nostro sistema informativo. Grazie per questa sera.